Benvenuti a una nuova puntata di Dr. Penis. Questa mattina siamo in clinica, siamo in Quisisana e con noi c'è Titti Maria Teresa che è la nostra eh, strumentista, è la strumentista ufficiale del nostro team ovviamente perché la cosa che io stresso, il concetto che stresso sempre molto è che per fare questo tipo di chirurgia protesica c'è bisogno di un team affiatato e ultra competente con un'esperienza di tanti impianti per ridurre in modo drastico i tempi chirurgici e quindi ridurre il rischio di infezioni. Titti se ci racconti un pochino il tuo percorso ovviamente hai iniziato a fare questa chirurgia abbiamo iniziato insieme a fare questa chirurgia adesso a distanza di Anni e di tanti impianti, se ci dici un po' qual è stato l'escursus, qual è stato il tuo percorso di preparazione in questo settore e quello che vedi da un punto di vista anche dei risultati, insomma, se ci testimoni la tua esperienza. Buongiorno, sono Maria Teresa Titti, la strumentista del professor Antonini. Ho avuto l'onore di collaborare con lui e tutta la sua equip ormai da due o tre anni. E ho un'esperienza ventennale di sala operatoria, ma ho avuto l'opportunità di poter approcciare a questo tipo di, eh, di intervento, quindi impianto portesico di protesi peniena. E il percorso è, un percorso, è stato, e tuttora un percorso sempre in evoluzione, eh, seguita soprattutto dallo specialista eh, della preparazione delle protesi, eh, nonché dal professor Antonini. Anzitutto eh, una buona conoscenza dell'equip, eh, del modo di lavorare, dell'operatore, del secondo operatore e quindi di tutta l'equipe. ripeto perché è fondamentale conoscere soprattutto il carattere del chirurgo e, e quindi entrare in sintonia con loro. Eh, altro passo fondamentale è eh, la conoscenza eh, degli strumenti specifici per l'impianto di una protesi peniena. Eh, questo, questo è molto importante, quindi oltre all'intervento, quindi alla preparazione dell'intervento chirurgico seguendo la massima attenzione su tutte le procedure di sterilità, eh, bisogna conoscere alla perfezione gli strumenti specifici eh, per poter eh, a volte anche anticipare eh, i movimenti e quindi il eh, Porgere lo strumento esatto eh, perché non ci deve essere assolutamente perdita di tempo è fondamentale una certa sincronia credo che sia da quello che tu dici molto molto importante riconoscere anche i tempi chirurgici perché sapere quali sono i passaggi alla fine tutti eh, i membri dello staff che sia la strumentista che sia l'infermiere di sala che sia il secondo operatore che sia il primo operatore devono conoscere a menadito i tempi chirurgici per abbattere il rischio di infezione. Ti faccio una domanda, l'ultima e poi ci salutiamo. Com'è il carattere dell'operatore? Il carattere dell'operatore fortunatamente eh, a dispetto di molti operatori ha un ottimo equilibrio e soprattutto mette molta armonia all'interno dell'equip. E questo quindi permette di, di lavorare in modo molto sereno e, e con ancora più concentrazione. Grazie infinite e a presto. Va bene, cena pagata, ci vediamo alla prossima puntata di Dottor Penis.